La settimana scorsa i ragazzi di una seconda media hanno voluto intervistarmi sui valori fondanti della Costituzione e abbiamo fatto una bellissima chiacchierata sulla libertà. Con loro abbiamo riflettuto, in vista di questo 25 aprile, di quanto dobbiamo essere grati a chi ha sacrificato la vita perché potessimo vivere in piena libertà. La resistenza non è stata un derby, ma un grande movimento unitario con l'obiettivo di riconquistare la libertà, di porre le fondamenta per la democrazia che poi si è concretizzata nella Costituzione. Il 25 aprile è il giorno della consapevolezza, delle radici della nostra libertà, la responsabilità che oggi dobbiamo assumerci è l'impegno a batterci quotidianamente affinché i principi di uguaglianza e pace, duramente conquistati e poi scolpiti nella nostra Costituzione, siano rispettati sempre e da tutti. Vivo, sono partigiano, perciò odio chi non parteggia. Antonio Gramsci